Sera, buonasera a tutti Ciao. e benvenuti a quest'altra puntata di Play Live, la numero 3, in cui parleremo di Questo gioco e narrazione. Eh? Sono passati i tedeschi, ho sentito l'aereo. Sì. Dicevo, in cui parleremo di gioco di narrazione intercultura. Ma intanto, salutiamo la nostra presentatrice Talia Taioli, che ogni volta è sempre qui con noi la regia di Carlo Fudo Games che è lì e ci supporta tecnicamente con la sua presenza e diamo il benvenuto a Luigi Coccia, nostro amico collaboratore e maestro di, fondatore di palestra di giochi che parlerà in questa prima parte della live di gioco di narrazione e intercultura in base alla sua esperienza diretta sul campo. Ciao a tutti, ciao, ciao Gigi. Talia, ciao Vanessa, Luigi e Carlo. Buonasera a tutti. Ciao Luigi. Prego Gigi. E prego Talia. Carlo, allora, ti salutiamo e poi vai via. Vado via, vi lascio spazio. Ci vediamo dopo. Allora, direi che. Mh, Presentiamo il nostro ospite, Luigi Coccia, educatore professionale presso Casa di Mattoni della cooperativa Nuova Agenzia Res, educatore ludico e fondatore del progetto Palestra di Giochi, animatore sociale con pluriennale esperienza, free gamer, designer di giochi di ruolo di narrazione e di comitato. Spero di aver detto tutto giusto. Sì. Mm. Ti faccio... cominciamo subito con le domande. Hai. Parlaci del, del tuo progetto. Innanzitutto, mh, questo mh, progetto SAI di cui ti occupi, che cos'è? Allora, eh, il SAI è un, una, un, un servizio del Ministero dell'Interno eh, dedicato ai migranti e ai richiedenti asilo politico che attraverso le reti di enti locali gestisce sul territorio nazionale una serie di interventi e di appartamenti proprio dedicati ai richiedenti asilo. Eh, ce ne sono spazi po' in, in, in tutta Italia e attraverso l'utilizzo delle cooperative sociali eh, questo sistema si occupa di accoglienza integrata eh, attraverso, come ti dicevo, degli appartamenti che sono disseminati lungo il territorio si provvede un po' all'accoglienza, oltre al vitto e all'alloggio, attività di accompagnamento sociale che sono un po' finalizzate sia a conoscere un po' il territorio per questi ragazzi, eh, sia all'accesso proprio ai servizi locali. In più si fa tutto un lavoro sulla, sui permessi di soggiorno, sull'orientamento eh, ai permessi di soggiorno e a tutte le pratiche burocratiche che questi ragazzi devono sostenere. In più c'è tutta una serie di attività, come per esempio scuola per, per imparare un po' la lingua italiana, l'istruzione, eh, sia per, i, per gli adulti che per i minori. Quindi è un servizio del Ministero dell'Interno che viene diciamo così, appaltato agli enti locali, che a loro volta si, eh, si attivano con le cooperative sociali. Eh, è un servizio che è presente all'interno della mia provincia, che è quella di Fermo, e eh, la cooperativa Nuova Ricerca gestisce sette di questi appartamenti sparsi nella provincia di FEMO, più altri eh, in un'altra provincia. Eh, diciamo che eh, è un servizio nazionale che fa capo al Ministero dell'Interno. Eh, il mio lavoro all'interno del SAI è uno dei tanti lavori che io svolgo, con, con i migranti, perché diciamo che il mio lavoro principale è quello di essere educatore in una comunità per minori, quindi io lavoro praticamente con, con, con ragazzi minori non accompagnati, siamo MSNA. Eh, e, e lì svolgo la mia attività principale. Da circa un paio d'anni invece abbiamo iniziato a, ho iniziato a lavorare a questi progetti, sempre per, per, diciamo, per conto del SAI, eh, legati al gioco da tavolo e al gioco di ruolo come socializzazione e interazione all'interno degli appartamenti. Quindi ecco il SAI è eh, un, un servizio del Ministero dell'Interno eh, no. All'interno invece della mia comunità porta avanti oramai da quasi dieci anni un, un laboratorio permanente di giochi da tavolo che eh, mi permettono insomma di, di lavorare con i, con, eh, con i ragazzi specialmente appena appena arrivano in comunità e quindi hanno una pochissima conoscenza della lingua italiana, sono appena arrivati, quindi con tutti i timori e le paure possibili. Quindi eh, per scongiurare il, il pericolo iniziale di un isolamento, che è un po' un classico, il gioco da tavolo mi permette invece di eh, coinvolgerli sin da subito, proprio eh, mh, attraverso, eh, attraverso un'attività un, un, un che è subito um, prettamente visibile perché io apparecchio proprio il tavolo e apro il gioco. Quindi eh, dal semplice curioso che passa lì vicino al mio coinvolgimento proprio attivo, il gioco da tavolo mi permette di far sedere al tavolo anche ragazzi di diversa provenienza, di diversa nazionalità, anche se non conoscono bene la lingua italiana. Ma poi entra una domanda. ovviamente un certo tipo di strutturazione del, del, dell'intervento. Eh, questo lo faccio praticamente perché è il mio lavoro principale invece da un paio d'anni su, se hai cose dimmi eh, perché io parlo un po' a raffica eh, invece da un paio d'anni abbiamo iniziato quest'altro progetto che è differente perché riguarda gli adulti ed ha diciamo, degli obiettivi un po', un po' diversi vuoi che te ne parlo? Allora, no, io ho una domanda da farti, così per curiosità, ma quando tu metti sul tavolo dei giochi per persone che non conoscono la lingua, metti solo giochi che sono indipendenti dalla lingua o talvolta hai usato anche altre cose, altre soluzioni? Allora, guarda, diciamo che nella scelta del gioco da utilizzare seguo dei parametri. Allora, il primo parametro, che deve essere un gioco molto semplice di durata continuità. Il secondo parametro deve essere un gioco altamente sfidante. Eh, il terzo parametro deve avere un, un regolamento molto semplice che io possa spiegare in poco tempo anche con l'utilizzo del, del mio corpo, proprio anche mostrando fisicamente quali sono le azioni che si possono fare. Uh, ovviamente non metto in campo giochi dove ci sono per esempio carte con uh, tanto testo uh, perché ovviamente non è, non, è, non è possibile utilizzarlo però se ci sono, ci sono dei giochi che hanno invece un testo molto minimo che io magari spiego all'inizio uh, e poi spesso in, dei testi sono anche corredati da dei simboli che sono facilmente interpretabili non sempre ma facilmente anche uh, interpretabili e quindi mi aiuto un po' con questo però diciamo che i giochi quelli un po' più complessi quelli che richiedono proprio la lettura eh, li introduco nel tempo perché poi nel tempo con il gruppo con cui gioco che comunque ha un'evoluzione un eh, spesso mi viene anche proprio richiesto giochi un po' più difficili nel senso, ma non facciamo qualcosa di un po' più difficile allora anche lì faccio una selezione di, di giochi che possono essere un po' più complessi in termini di meccaniche sempre però tenendo conto della, della loro abilità di lettura, che comunque nel tempo cresce, perché comunque i ragazzi che sono nella mia comunità frequentano sia in comunità che fuori dalla comunità delle scuole di italiano, quindi facciamo un'evoluzione passo passo con la loro evoluzione linguistica. Ottimo. Ma cose come... come e cosa osservi durante gli incontri? Allora, durante gli incontri osservo diverse robe, diverse cose, e anche se poi tendo a concentrarmi su, su, su cose minore, cioè su cose eh, singole. Allora, Innanzitutto osservo i comportamenti al tavolo, eh, le relazioni che si stavano tra i ragazzi, eh, le reazioni a certi comportamenti che si stavano nel tavolo. Ti ripeto, un utilizzo molto gioco e sfidante, dove dove eh, c'è bisogno proprio di, di, di prendersela un po' con l'altro, di attaccare l'altro eh, perché sono più divertenti fondamentalmente, no? e, e quindi osservo come si comportano, innanzitutto se, se rispettano il turno, se rispettano l'avversario, eh, come è il clima del gruppo, se c'è qualcuno che magari rimane un po' più fuori eh, oppure se c'è qualcuno che prevale nelle mosse Uh, le criticità che possono avvenire durante un gioco, magari non si capisce bene una regola, quindi io la devo rispiegare. Diciamo che sto, sono con le orecchie aperte a 360. Fondamentalmente le dinamiche di gruppo, osservo. Uh, osservo il, uh, se si divertono, se non si divertono. Uh, anche le mosse, osservo. Osservo anche quale tipo di strategie loro mettono in atto, perché poi tutti questi elementi mi servono poi dopo in fase di, di incontro finale, il famoso debriefing, per anche per riflettere su, su quello che abbiamo giocato. Fondamentalmente io sono partecipe, nel senso che io gioco, quindi sono un osservatore partecipante, e quindi mi lascio prendere anch'io ovviamente mentre gioco, però con un occhio attento a, a tutte queste modalità. Ecco, fondamentalmente al, ai comportamenti e al, e al clima di gruppo. Poi anche tutte le altre cose, quindi la, le, le, le, le, le, le, il ragionamento, le relazioni, però fondamentalmente, il comportamento al tavolo è la cosa che più mi interessa. Perché mi dà degli spunti poi per discuterne dopo. Ottimo. Ehm, invece io sono molto curiosa di sapere, per esempio, quali giochi ho usato al tavolo? Guarda <ride> cioè no, i, I, eh, sì, i, i nomi. I nomi, i nomi, vogliamo I nomi, facciamo. No, guarda, eh, facciamo eh, te ne faccio questo. alcuni e. Mh, Sperando che poi chi ci ascolta poi li conosca, perché poi certo non mi metto a spiegarli. Però per esempio un gioco che sto utilizzando Però se non molto... li conosce, li invitiamo a conoscerli. Gli possiamo dare dei riferimenti, volendo poi anche no. post, li post live. Sì, magari ci possono scrivere nei commenti della... o di su YouTube o su Facebook eh, uh -huh. i giochi qui citati. Noi gli possiamo dare le informazioni che vogliono. Quindi... Ok, allora, il, un visto... gioco che sto usando molto ultimamente perché mi permette di, avere un, di, far, giocare, di far sedere al tavolo anche fino a otto persone è Suro, che è un gioco di strategia e pianificazione che si svolge su una mappa che, che va al tavolo che è fatta da tessere con dei percorsi diciamo che è un po' il gioco della vita no? nel senso che eh, ogni giocatore ha una strada da seguire con queste tessere che hanno dentro delle strade, proprio disegnate delle strade, e si può andare avanti dritto per la propria strada, oppure se si può succedere che nella strada si incontrano delle persone, quindi ci fanno degli incontri e questi incontri a volte sono positivi, spesso non lo sono, un po' come, un po come nella vita, no? E, e questo è un gioco molto semplice, con due regole proprio di numero, ti ripeto, permette di far sedere al tavolo fino a otto persone, perché spesso io ho 4, 5, 6 persone e ed è anche difficile trovare giochi da, da 5, da 6 ah ok e, e questo mi piace molto perché ha anche cioè, questa cosa dell'eliminazione nel senso che alla fine vince chi riesce a rimanere nel percorso della vita nel percorso del tabellone, chi riesce a rimanere l'unico in gioco quindi c'è tutto anche un lavoro di far eh, mettere i bastoni all'altro eh, un altro gioco che uso molto è Camel Up, invece che è una corsa di cammelli eh, vuoi anche un po' per il tema rabbeggiante che piace molto eh, in cui si fanno scommesse bisogna scommettere su, su un cammello che potrebbe essere uno dei tanti vinci, uno dei vincitori eh, sugli altri e oltre a, a, al, al fatto di poter scommettere che è una cosa che piace molto eh, c'è anche un po' di tattica quindi bisogna anche un po' Uh, capire uh, come muoversi per, anche per ostacolare gli altri, è un gioco è un percorso: c'è cioè un percorso proprio con una piramide in tre dimensioni dove dentro ci sono dei dadi. Quindi è molto divertente scuotere la piramide per fare i dadi e il dado farà muovere poi il cammello del colore corrispondente. Si scommette abilità fino ad arrivare alla fine della gara. E, e chi ha più soldi vince. Anche questo gioco è un gioco che permette di giocare in tanti giocatori. Uh, un altro uh, gioco pure che c è, c è, c è il petto questo è un gioco molto particolare in cui uh, bisogna usare solo le mani per giocare, mm, mm, andando a, a proprio turno ci sono praticamente delle, dei vassoi con delle gemme, bisogna recuperare più gemme possibile, uh, al tre, che il master dichiara: eh, 1, 2, 3 bisogna puntare il dito su uno dei vassoi che sono sul tavolo eh, se il, il vassoio è indicato c'è cioè solo un, un giocatore indica un solo vassoio eh, quindi è solamente lui ad indicare il vassoio e recupera i diamanti, le gemme se due persone puntano sullo stesso vassoio, nessuno dei due vince i diamanti eh, questo un po' è un, un gioco che va a lavorare sull'anticipazione di pensiero no? chissà cosa farà lui, dove metterà il dito eh, un po' legato alla teoria della mente no? eh, questo è un gioco semplicissimo veramente si spiega in un minuto non ha bisogno di troppe interpretazioni ed è molto divertente perché anche qui c'è la possibilità di rubare le gemme all'altro ed è altamente sfidante eh, un altro gioco, vai davanti, eh, però uso molto anche Sheriff of Nottingham è un Not gioco molto molto bello in cui eh, c'è a turno c'è un giocatore che fa lo sceriffo e gli altri tentano di far passare delle merci illegali all'interno del proprio capretto al mercato. Queste merci sono messe dentro a piccole bustine, che non sono trasparenti, quindi non si vede il contenuto, e si tratta di contrattare con lo sceriffo di turno se fa passare o no queste merci. Quindi è un gioco di bluff, un gioco in cui bisogna contrattare, un gioco in cui bisogna cercare un po' di, eh, di mettere i bastoni agli altri e di, di fare la combutta con lo sceriffo in questione. Uh, l'idea proprio di avere queste merci nel sacchetto chiuse che non le vede nessuno e, e, e quindi mh, contrattare proprio con lo sceriffo mi fai passare questa merce se mi fai passare poi ti posso dare qualcosa piace molto e eh? anche questo gioco ha un numero elevato può essere con un numero elevato di giocatori uh, questi diciamo sono quelli che un po' uso di più poi diciamo al, uh, li uso principalmente all'inizio ok? perché sono molto di impatto, sono divertenti, eh, sono semplici. Poi nel tempo si può anche arrivare insomma, a usare giochi anche un po' più complessi, eh, fino per esempio anche arrivare a Stone Age, che non è difficilissimo, però già abbiamo un altro tipo di meccanica, no? eh, È un po' meno immediato e la spiegazione è un po' più lunga. Però piano piano ci arrivo, insomma. Alla fine ho dei ragazzi con cui faccio dei giochi un po' più, diciamo, di di, di, di media difficoltà ecco sì no volevo fare un, delle piccole considerazioni Vai. io ho giocato di questi giochi ho ho giocato assuro mm -hmm. dove stavo quasi per vincere contro il, il, qui, il, il qui, qui presente qua sopra eh, <ride> che l'avevo già stracciato ad altre cose prima però assuro non ci ho fatta e sheriff eh, a me è Personalmente, i giochi di scommesse non fanno impazzire nella vita? Poi tu hai citato un, un argomento che per me è molto, molto caro, che è la teoria della mente. Che per le persone autistiche è un. Uh, è abbastanza un tallone da un chilo, come dicevano in, un, uh, in, un, in una serie, un una film animazione. Um, quindi. Um, No, molte, diciamo che non, non, conoscevo, non conosco l'app mi manca, ma credo che non mi farebbe impazzire appunto perché è un gioco di scommesse. Ma queste sono mie considerazioni eh, personali. Guarda, un aneddoto è su, su Camelap, scusate. Vi, vi Vai, interrompo, volevo raccontare un aneddoto su Camel che in realtà non si capisce se si chiama Camel Up o Camel cup. Eh, Poi alla fine tutti abbiamo per convenzione eh, lo chiamiamo tutti Camel Up, eh, però non, eh, non si sa. Perché. No, stavo dicendo che comunque eh, diciamo, il, il, il, il fatto di dover. Eh, eh, anticipare la mossa dell'altro, no? Oppure comunque pensare cosa farà l'altro, sta un po' in tutti i giochi, no? Diciamo, mh, è un po' proprio mh, riuscire a, eh, come ti diceva, anticipare la mossa e provare a pensare cosa farà l'altro. Poi non è detto che accada, però questo crea anche un, un momento in cui puoi eh, metterti in sintonia con l'altro, no? Uh, Trovare dentro di te ciò che conosci dell'altro e provare a dire ma probabilmente farà così, poi magari non è detto perché poi le strategie sono sempre diverse, no? Anche se poi ognuno, magari, uh, ha un suo modo, credo, di, di giocare, che anche questo insomma può evolvere nel tempo. Quindi, c'è un po' in quasi tutti i giochi, c'è questa cosa che devi um, un po' cercare di capire cosa farà l'altro, a meno che ecco, non fai un, un german di quelli dove. Sei fissato sulla, sul tuo gioco, sul tuo tipo di gioco, sulle tue mosse e non guardi quello che succede intorno. Però normalmente diciamo, i giochi da tavolo eh, sono anche fatti per vedere cosa fa l'altro, no? eh, essere partecipi anche della mossa dell'altro, per eh, anche complimentarsi oppure anche per eh, deriderlo perché fa parte del gioco. Eh, qui ci sono un po' di foto di, della giornata mondiale del rifugiato che è una giornata che si fa ogni anno a giugno che è dedicata un po' alla cittadinanza e che ospita questi servizi eh, nella loro città. Questo è stato fatto uno a Fermo e uno a Iesi, in cui abbiamo avuto un ottimo riscontro e si sono avvicinati ragazzi, ma non solo ragazzi, anche famiglie, anche genitori, Uh, anche bambini, perché comunque quando apriamo una scatola, i, i bambini sono i primi che si fiondano Ed è stato interessante perché abbiamo visto veramente il mondo che giocava, no? Io dico sempre quando, quando facciamo queste queste attività c'è tutto il mondo a tavola. Perché è così ci sono, uh, come vedete dalle foto, tutti possono giocare. Il gioco appartiene a tutti, il gioco è dentro di noi da, da piccoli e quindi basta veramente poco per, per coinvolgere le persone, insomma, veramente già il, il panno verde con sopra una, un gioco sopra già attira, poi ovviamente sta a, a, alla nostra professionalità, all educatore ludico, poi approcciare e, e, e fare in modo che le persone si seguano al tavolo, poi una volta sedute sta sempre a noi farle rimanere sedute e... e e, e giocare insieme fondamentalmente perché è quello che facciamo eh, ti fermo Gigi e, e ti chiedo no, introducendo no. così un altro argomento <coughs> di cui titolo di questa puntata eh, passiamo dal gioco da tavolo al gioco di narrazione fatto con persone di diversi paesi diverse lingue, diverse culture per gioco di narrazione la narrazione si intende parlata come si fa a giocare con persone che non parlano la stessa lingua dei giochi di narrazione e se ci racconti la tua cosa allora, di traccia. Sì, allora diciamo che il, il, il progetto diciamo gioco forza che è quello dedicato al gioco da tavolo che sta tuttora proseguendo perché eh, lo stiamo portando ancora avanti ha avuto un suo seguito naturale nel senso che a un certo punto ehm, abbiamo insieme all'equipe, ovviamente che è partecipe del progetto perché poi eh, ci sarebbe anche un po' da parlare come funziona la strutturazione poi del, del progetto. Che, tra parentesi, un attimo, il, sì. il progetto di cui stiamo parlando è mh, portato avanti dal comune di Camerata Picena all'interno di Marche Storio. No, credo che si svolgiamo... di tracce. No, scusa, credo. scusa, tracce. Dopo, Parliamo dopo, scusa. No, no, se, abbiamo, siamo, se è andato un po' più avanti. Eh, eh, vabbè, Avanti col lavoro. <ride> e, e quindi stavo dicendo, dopo diciamo, dopo il progetto gioco forza sui giochi da tavolo, è nata anche questa esigenza di lavorare un po' di più sull'apprendimento della lingua italiana. Eh, quindi, insieme all'insegnante di, di italiano per stranieri, abbiamo pensato di, di lavorare, di, di utilizzare il gioco di ruolo. Perché, comunque il gioco di ruolo, nonostante le difficoltà, che si possono trovare perché è un gioco in cui eh, la comunicazione verbale è predominante proprio per questo secondo noi era giusto che potesse essere allenata quindi la, la domanda è sul perché utilizzare un gioco di ruolo per persone che non parlano italiano la risposta è perché utilizzare un gioco di ruolo con persone che non parlano italiano permette l'apprendimento della lingua italiana ovviamente questo non significa che qualsiasi gioco di ruolo va bene. Infatti, cosa è successo? Che non trovando un gioco di ruolo semplice, semplificato, perché ce ne sono tanti, però eh, eh, sono un po', hanno comunque un manuale lungo, eccetera, eccetera. Eh, abbiamo, ho deciso di, di crearne uno. Da lì è nato Tracce, che è un gioco di ruolo che punta proprio all'apprendimento della lingua italiana. Quindi con tutta una serie di prove e strumenti di facilitazione, che se poi volete ve ne parlo, eh, che è un gioco di role fantasy in cui diciamo prendere lo spunto dal viaggio dell'eroe okay? dove ci sono dei personaggi, c'è ci cioè, una mappa eh, solo che eh, diciamo, eh, gli eventi che vengono narrati a cui i giocatori poi devono far fronte eh, sono semplificati vi faccio un piccolo esempio Mh, per esempio nel gioco di ruolo il master quindi chi conduce il gioco Racconta ai giocatori, per esempio, cosa vedono, no? Quindi vi trovate in una foresta, oppure vi trovate all'interno di, un, di una grotta. Racconta, il master racconta dall'ambientazione, no? E poi chiede ai personaggi, cosa fate? Questa domanda ovviamente apre a mille risposte, ossia nel gioco di ruolo ognuno può dire eh, io vado a cercare dietro la pianta, io vado a, a esplorare il bosco... Eh. Uh, ovviamente questa cosa con chi parla poco l'italiano non è fattibile o perlomeno il, non par il parlare poco l'italiano poi uh, crea anche problemi nel volerti esporre a parlare perché magari tu vorresti dire magari hai capito perché la comprensione orale è, è molto più semplice poi del parlato quindi magari i ragazzi capiscono però poi non sanno cosa rispondere in quel caso uh, all'interno del gioco tracce si utilizza questa, questa scheda che se vedete bene dove ha delle azioni con dei simboli. Eh, non solo le azioni che vedete qui, quindi guardo, apro, parlo, ascolto, cerco, costruisco, scappo, combatto oppure scambio. Eh, sono tutti eh, al, al presente, perché mh, spesso diciamo, la, prima, la, prima, la prima modalità linguistica che si incontra è parlare all'infinito, quindi andare, giocare, scappare. In questo modo loro hanno una... Tabella di cose che possono fare, ma hanno anche il corrispettivo verbo che possono usare quando parlano. Quindi ci sarà qualcuno che dice io guardo, l'altro dirà io apro la porta. Perché comunque ci sono anche dei, dei simboli, ok? Questo è un, uno strumento di facilitazione. Innanzitutto che, che ti mette un po' a riparo da adesso cosa dico, adesso cosa, cosa, cosa faccio. Quindi hai questa lista sotto mano e puoi scegliere una di queste di, di queste azioni che puoi fare. Uh, quindi si va a togliere un po' la libertà, se vogliamo così, del gioco di ruolo però questo facilita molto la comprensione e libera anche dal fatto di sentirsi impotenti di fronte a una richiesta di cosa fai adesso uh, eh, questo per esempio è un ottimo strumento che io utilizzo e che devo dire che funziona un altro che ricordo che anche... per chi è appassionato di videogiochi, ricorda un po' le meccaniche dei punte click uh degli sì, anni sì, 90 che in realtà non, non è solo i, i punta e clicca non sono solamente degli anni 90 ma ci sono dei punta e clicca anche più, più moderni bellissimo tra parentesi io voglio citare che ho giocato anche se non, non ne ho giocati tanti c'era Life is Strange mamma mia che bello eh, capolavoro però chiusa parentesi sui videogiochi un'altra un soluzione che adotto anche quando comunque i personaggi si trovano in un certo momento insomma, della storia e quindi devono raccontare ad una persona ad un personaggio non giocante che incontrano le, le paure che hanno questi personaggi, anche lì la difficoltà di esprimere eh, un concetto, uno stato d'animo, allora diciamo che utilizzo le famosissime carte di Dixit, perché mi permettono di dare... Una, una parola, una voce qualcosa che io potrei dire ma non mi viene o comunque non riesco a dirla quindi con le carte di Dixit in un particolare momento della storia ovviamente non vengono usate sempre però in un particolare momento della storia i personaggi devono raccontare ti eh, faccio una domanda una... delle quindi domande adesso, eh? ti faccio la domanda delle domande ma Vai. tu le carte di Dixit per, durante la sessione le scegli prima o le, o le improvvisi anche? No, allora, io le, le carte le scelgo prima, perché mi servono per raccontare una cosa specifica. In questo caso, eh, loro arrivano in una grotta e, e lì si lavora un po' sulla, sulla, sulla paura dei personaggi. Quindi io ho scelto carte che potessero essermi utile all'emozione all su cui volevo lavorare. Come nei giochi. Cioè, diciamo che in, uh, una, in, io in, scelgo l'impianto, ossia scelgo, cioè scelgo tutto ciò che può stare intorno e che può essere di aiuto a, a chi gioca per sentirsi liberi. Questa è una cosa molto particolare perché di solito uno deve essere libero, deve essere libero di fare qualsiasi cosa. Invece, attraverso questi paletti, questi puntelli, mh, eh, i, i ragazzi riescono invece a tirar fuori delle cose. Eh, quindi ci sono uh, le azioni da leggere, ci sono le carte con cui raccontare. Poi c'è un altro lavoro pure, questo vi faccio vedere per esempio la scheda del giocatore che è molto semplificata, come vedete, mm. è semplice e ci sono solamente quattro caratteristiche. A me piacciono un vedete. sacco le schede semplici. Questa è una scheda semplicissima dove ci sono quattro caratteristiche, vabbè, punti, vita, eccetera. eccetera. Queste caratteristiche prima del gioco vengono discusse, cioè viene spiegato cosa significa comprensione, cosa significa gentilezza tenacia, forza, astuzia in modo che poi i giocatori una volta capite le, le parole che mh, stanno dietro a, a una condizione eh, possono scegliere poi come vogliono il loro personaggio, quindi lo voglio più forte o lo voglio meno forte, quindi qui acquisiscono anche l'utilizzo del più e del meno, meno di più forte di, ok? Sono cose nella, che nell'apprendimento nell della lingua italiana per sono molto importanti. Eh, quindi anche questo è uno strumento semplificato che ci permette poi di scegliere un personaggio dovendo scegliere tra poche cose. Perché ovviamente per chi gioca di ruolo questa roba potrebbe sembrare un po' semplicistica, no? Viste tutti i punti, le variabilità, i punti. Però io devo partire dal fatto che sto giocando con chi ha bisogno di allenare la, la capacità linguistica, quindi io devo fare di tutto per, per, per, per aiutarvi. Inoltre mi chiamo palestra di giochi proprio perché intendo palestra come modalità di allenamento, no? Quindi, per rispondere a Luigi, se io non conosco la lingua, giochiamo con la lingua. Quindi non, eh, non faccio, dico, vabbè, allora, togliamo la lingua. Diciamo che la lingua viene utilizzata, ma ti mette a disposizione anche altri strumenti che possono spingerti a, a parlare sotto, con, con altre modalità. È un po' anche questa una, una mediazione, no? E, e quindi ecco, il gioco si sviluppa un po' così, diciamo, ehm, c'ha dentro degli enigmi, c'ha delle cose molto scenografiche, lucchetti da aprire, pergamene, quindi diciamo al suo fascino anche messo sul tavolo. Ci sono delle foto, non so, magari se, se Carlo le trova le facciamo vedere, insomma, no? Ci sono dei riti all'interno del gioco. Eh, quindi, diciamo, è una sperimentazione di un gioco di ruolo semplificato, eh, che, però, ha diciamo le sue ai suoi perché, insomma, diciamo che eh, va a lavorare su una, una maggiore articolazione del linguaggio. Quindi, alla fine del gioco, per esempio, sanno che non esiste solo l'infinito, ma esiste il presente. Quindi faccio, guardo, apro. Poi non solo, alla fine del, alla fine del debriefing eh, noi diamo anche un piccolo manualetto dove sono riportate eh, tutte le forme grammaticali che di solito vengono usate durante, durante il gioco. Eh, quindi c'è la possibilità anche, finito il gioco, finita l'attività, poi di riprendere in sede di scuola di in sede comunque di lezione, di riprendere le parole che abbiamo imparato, i termini nuovi eh, e farli pian piano, fissarli, no? Perché eh, lo scopo di tutto questo è poi cercare di fissarli all'interno della mente, giocando, ovviamente, e... per poi venire utilizzati nella quotidianità. Perché comunque parlare, aprire, ascoltare, sono comunque tutti i termini che vengono utilizzati da tutti sempre. E quindi è importante che loro mh, li utilizzino bene per, per parlare bene e per essere poi mh, Meglio, come si possa dire, meglio eh, integrarsi meglio con, eh, nella loro quotidianità e quando comunque... Allora, la... aspetta, ma ti entro a gamba tesa perché sì, qua se no non, non ti fermo più. Ma sì. Nel senso che io da giocatrice di ruolo eh, avere davanti a, a me una, una scheda dove devi compilare il 7.30 praticamente a me non piace. Quindi io preferisco le schede molto semplici piuttosto che quelle dove devi stare lì un'ora, due ore per compilarla, guardarti tutte le caratteristiche varie. Per me è un gioco di ruolo principalmente è interpretazione. Poi c'è la scheda, nel senso... Questo è il mio punto di vista sui giochi di ruolo, i puristi non, sarebbero, non sono d'accordo, ma io mi inimico i puristi, quindi sono... Vabbè, diciamo che siccome il mondo del gioco è bello, perché è vario, voglio dire, possiamo giocare a cose un po' più, eh, come posso dire, raffinanti, quindi andare a trovare proprio le, i, i punti più piccoli no, del, dell'interpretazione ma anche della, della preparazione del personaggio che è una cosa importantissima voglio dire infatti con tracce lavora sulla, la, sulla, sul personaggio però è anche vero che avendo solamente queste, queste abilità queste sono quelle che vengono usate poi magari nel tempo, quando il gioco va avanti, e anche qui c'è un'altra evoluzione, si può anche pensare di raffinare anche la scheda del giocatore. Però di partenza eh, è già un buon impegno questo qua. Ti fermo ancora. Vai. Allora, ma la questione... È... Ma si lavora anche sul background, sull'interpretazione? Assolutamente. Eh, diciamo che... Eh... Il gioco funziona, diciamo, la risoluzione dei conflitti è molto semplice, nel senso che c'è una, è già utilizzata in altri giochi, eh, ovviamente, quindi l'ho ripresa da altri giochi. Vanno, a seconda della difficoltà della, della missione o della cosa da fare, vengono messi in un, in un sacchetto dei, dei cubetti neri, che eh, invece i giocatori hanno dei cubetti verdi che possono usare. Per, eh, per essere confrontati con la difficoltà del cubetto nero. Quindi cosa succede? Che se la difficoltà di un'azione è a quattro cubetti neri, e quindi per vincere l'azione, per superare l'evento, c'è cioè, bisogno di quattro o più cubetti neri, eh, bisogna fare affidamento, uno, alle proprie abilità, e due, interpretare come queste abilità vengono messe in campo. Quindi non è un, solamente un lancio di cubetti, come potrebbe sembrare, ma mi devi raccontare, se tu mi dici che io uso, se il mio personaggio è forte e agile, allora io ti chiedo come usi la forza e l'agilità in questa lista. Nello Scusa specifico. Questo, nello specifico. Poi la capacità eh, di in e interpretazione varia da persona a persona. Ok, Ci sono dei ragazzi che... Si alzano in piedi e cominciano a, a muoversi, roteando qualsiasi cosa che potrebbe essere una finta a spada. Oppure c'è cioè, chi invece preferisce stare seduto e raccontare verbalmente. Quindi varia un po' da persona a persona. Ovviamente è, è, è interessante perché mh, ti dà la possibilità, innanzitutto, di in medesimarsi, e poi ti dà anche l'idea di quanto uno sia dentro proprio il gioco, no? Uh, ed è importante perché la dimensione fisico-corporea dovrebbe andare un po' di pari passo a quella linguistico-espressiva però in questo mm. caso uh, a volte prevale più una che l'altra diciamo, no? a volte okay. può ti più fermo una. ancora sì. E sì. io partirei, dato che siamo sempre sul, sul tema dei, dei giochi di ruolo Um, e mi sono confusa prima però adesso entrerei nel, nell'argomento che ho già anticipato prima maledetti spoiler um, <ride> perché all'interno del, del comune di Camerata Picena dal 16 al 18 settembre si svolgerà il progetto all'interno del progetto di Marche Storie un urban game storico eh, ambientato a Camerata Piccena. Nel periodo, mh, leggermente… In che periodo ambientato? Allora, ehm, diciamo che… Qui entro ehm, a tesa anch'io, visto, visto che è una cosa che stiamo facendo… insieme questa cosa prima. Sì, volevo dire però… Io, no, che… Cioè il, che il gioco, da, il gioco di ruolo, oltre a veicolare eh, delle, mh, delle competenze, poi viene anche usato insomma, per, eh, per far conoscere un evento, un paese, una storia, una tradizione, perché non ci dimentichiamo che il gioco da, di ruolo il gioco è anche cultura. Quindi, in questo caso esatto. specifico, eh, abbiamo, stiamo, utilizzeremo il gioco di ruolo dal vivo questa volta per raccontare una storia realmente accaduta. E qui passo la palla a lui, vai. No, cioè, volevo solo dire quello che hai detto tu, come il gioco di ruolo può permettere a persone di differenti paesi, no? Di comunicare tra loro e di trasmettersi una cultura, uh, dei valori anche o delle, o anche delle criticità, può anche essere usato per Trasmettere una cultura di uno stesso paese, una storia da raccontare, magari anche antica o moderna. E in questo caso, il, il gioco di ruolo dal vivo che abbiamo progettato insieme, che faremo giocare a chiunque volesse giocarlo, invitiamo tutti gli spettatori che ci vengono, che ci ascoltano e, e ci guardano a, a, a chiederci informazioni, volendo anche iscriversi alle, alle sessioni di gioco e racconta la storia di, di Quirina che è una, una benefattrice del comune di Camerata Picena una, una signora eh, istruita parliamo di un, del periodo 1900-1915 in un'Italia molto maschilista in un'Italia in cui le donne erano considerate praticamente non avevano ancora diritto di voto e eh, non, eh, non avevano ancora quasi alcun diritto, eh, una, una donna, appunto una, una signora facoltosa, ispettrice scolastica, eh, si è prodigata per il paese tanto che poi ha lasciato il suo segno eh, costruendo degli edifici che ci sono ancora oggi, edifici a sostegno dei più deboli, dei bambini, quindi ha voluto costruire un asilo per permettere l'istruzione infantile. Che al tempo non era scontata. Eh, I bambini arrivati a un certo, una certa età andavano direttamente a lavorare nei campi eh, quindi non facevano scuola, un, una casa di riposo, che adesso si chiama casa di riposo, oggi no? si un ospizio per gli anziani e le persone con disabilità per dargli assistenza nel, nella parte finale della loro vita, e eh, una chiesa per tutto il paese fondamentalmente. Ma, ti ripasso la parola, Gigi, così racconti un po' cosa, cosa vuol dire e come stiamo facendo per creare, eh, per creare questo gioco. Vabbè, Siamo ovviamente partiti da degli elementi storici reali, quindi abbiamo un po' spulciato nella storia di questo personaggio, andando un po' a, a, a cercare anche negli archivi di informazioni. Anche fisicamente proprio, sì, fisicamente. andati a vedere i luoghi. E informazioni che ci potessero essere utili poi nella, nella fase di progettazione del gioco. Abbiamo scoperto che c'era tutta una rete di relazioni all'interno di questa storia, che non, di cui non vi spoleremo troppo, perché poi se venite a giocare, come sapete in anticipo non va bene. Però c'è tutta una, rete di, una fitta rete di relazioni che parte proprio dal personaggio principale, che è Quirina, ma che investe sia la famiglia, personalmente, perché diciamo che c'è di mezzo un testamento, ma, quindi, eh, ma coinvolge anche tutto il paese, che è coinvolto sia per diretta conoscenza della protagonista, ma perché comunque, essendo un paese piccolo, ehm, eh, i, i personaggi, comunque i, gli abitanti del paese sanno un po' tutto di tutti, ma si conoscono un po' tutti. Quindi, siamo partiti proprio dalle relazioni dei personaggi e abbiamo scritto sia personaggi realmente esistiti, ma abbiamo anche scritto personaggi che non sono esistiti perché ci siamo dati anche un po', diciamo, eh, la possibilità anche di inventare delle cose anche perché molte, molte informazioni non le avevamo quindi nel dover scegliere il tipo di meccanica da utilizzare però, no? la però qui entra una cosa interessante nel dove non si hanno informazioni cosa si fa? si lascia il vuoto oppure si inventa? ti faccio si questa fa domanda, provocazione due. si fa un po' tutte e due nel senso sì. che si inventano soluzioni che Attraverso dei piccoli vuoti possano poi essere colmati dai giocatori. Okay? Ah, qui, quindi qui c'è qui un po' la paraculata. Eh, vabbè, eh. diciamo che ti devi divertire se non ti, se, se eh, sai sì. tutto e non devi coprire è, è niente. Vuoto, beh, è nel vuoto che può è nel vuoto eh, che entra il gioco di ruolo. Assolutamente. Ah, sì. eh, infatti, diciamo per anche. Mh, per andare a lavorare proprio su queste tematiche abbiamo preferito, per esempio, eliminare eh, per esempio cose da cercare, misteri da trovare che sono un po' legati alle vecchie caccia tesoro, no? Quindi in questo gioco si va a lavorare, si va a scoprire le relazioni. Le relazioni attraverso una comunicazione diretta tra i giocatori, che è un po' il quid del gioco di ruolo dal vivo, no? Dove tu hai delle informazioni. Sono pubbliche ha delle informazioni che sono solo tue, e poi conosci il tuo personaggio, conosce altri personaggi quindi si staura una sorta di, di comunicazione, di relazione, di, di bisbigli, di chiacchiericci, di, di cose fatte in pubblico ma anche di conversazioni private per riuscire a capire perché... un po' Sì? Anche perché ti, ti, ti interrompo l'evento di, di, di Marche Storie che, che si terrà. Il Marche Storie è una rassegna dei borghi delle Marche, giusto eh, per ribadirlo per chi non avesse sentito prima, eh, quindi è una rassegna regionale delle Marche. Eh, l'evento in particolare qui che si tiene a Camera Terpice si chiama La gente di Quirina. Quindi in realtà eh, noi eh, l'abbiamo preso alla lettera a questo. Eh, questo titolo, e, e, stia, e facciamo giocare la gente di Quirina, non uh, Quirina stessa. Quindi, anche chi, chi si vuole informare su, su questo gioco, non troverà la figura di Quirina. La figura di Quirina non è un personaggio che si gioca. La figura di Quirina è un'entità. Che, che sta fuori dal gioco, sta si... giochiamo esatto. la sua assenza. No? Come dicevi prima: la giochiamo la sua assenza di questo ehm. personaggio che eh. è nell'aria, ma non è presente. Perfetto. Il ti faccio la settimana prossima, il 16, 16:17-18 alle ore 20 a Camerata Picena, che è un paese molto carino. Chi non lo conosce può venirci a trovare. Basta uscire dall'autostrada ancora a nord. Non faccio le informazioni del traffico, <ride> però lo trovate. <ride> insomma, Ed è, molto, è molto bello il paesino. In più c'è cioè il nostro gioco. Eh, mi sa che ti voleva fare una domanda, Gigi. Lattaro. No, ti volevo Scusate. fare una domanda, ma i giocatori mh, giocano con delle schede oppure no? Allora, i giocatori all'inizio del gioco hanno un background che è eh, scritto su dei fogli, su delle buste, ok? E dove dentro ci sono pochissime, alcune indicazioni diciamo, sul, sulle caratteristiche del loro personaggio, quindi chi sono, cosa fanno nel paese, qual è il loro, il loro ruolo all'interno del paese con gli altri, eh, una serie di obiettivi, chiamiamo così, che sono più che altro dei dubbi che devono poi eh, risolvere all'interno della serata, e basta, non, quindi non abbiamo, non abbiamo dato tantissimo, perché ci interessava proprio che la parte mancante fosse messa dal giocatore, quindi diciamo è, una, è un foglio, poi se vuoi la, la chiamiamo scheda, ma è un, è un foglio con delle informazioni su chi sei e perché sei lì. Ma qui avrei una domanda che fa un po' di gossip in realtà, ma voi avete creato il gioco... Ma fate anche dei personaggi? E se sì, quali? Beh, dite cosa fai te. Dai, dì, cosa fai allora, te. Diciamo così, allora, diciamo che, che noi autori non saremmo assenti. No, no, adesso dici anche chi fai, così. Che <ride> vergogni, no? no? Allora, ovviamente eh, a noi piace giocare, no? Vogliamo il gossip. Non potendo giocare come giocatori giocanti... Ci siamo ricavati dei piccoli personaggi che possono essere di aiuto ai giocatori che ci servono sia un po' per giocare anche noi per entrare nel gioco ma anche per essere eh, diciamo di sostegno no? a, a tutto ciò che potrebbe succedere perché poi in questi giochi sai come cominci ma eh, non sai come si fa ma come, come andrà avanti o, o perlomeno hai un'idea di come possa andare perché l'hai scritto e poi visto che viene giocato da persone che hanno un loro modo di di, di giocare, hanno una loro idea che si sono fatti del personaggio ci potrebbe essere la possibilità di, di, di fare dei piccoli accorgimenti quindi ci siamo ricavati dei personaggi che eh, oltre hai, a essere hai usato giocati, dissimulazione però non funziona da <ride> lo, lo, lo posso dire? Dai. lo spoileriamo solo noi due poi tanto ci sono anche gli altri personaggi non giocanti si sì, se eh, vuoi poi, però si sì, dai allora, praticamente, eh, io farò l'avvocato del allora, paese. se spoiler il mio personaggio, poi del che? Cioè, siamo, siamo persi. No, dico, se spoileri i nostri personaggi, poi devi dire... Eh beh, beh è non è che... Per... No, no vabbè, vabbè, dai, lui perché non a scoprire? scoprire vengono, vabbè, e lui dai, fa le notagne, ha capito? Puta! Inutile, faccia della terra. per chi non viene a toccare. Eh, vabbè, quindi detto questo una... ci siamo divertiti molto. E poi c'è anche Vanessa gioco. che ci sta sentendo qua dietro, eh. che farà addirittura la moglie del sindaco, il personaggio, eh, quindi, diciamo, il tutti il personaggio, personaggio del popolo pochiato. del 1900, diciamo, 1914 diciamo. Sì, diciamo 1914 è l'età esatta. Però avete scelto tutti i personaggi di potere, eh? qua c'è della, della corruzione in... in o anche la... del delirio di onnipotenza. Anche, è probabile che ci sia del delirio, <ride> delirio di onnipotenza. No, in realtà questa cosa mi ha fatto piacere che l'hai fatta tirare fuori perché in realtà è una cosa tecnica. Eh, non, non è stato un caso che abbiamo scelto personaggi di potere perché siccome il gioco si basa sulla gente di Quirina a parte che non, non, non abbiamo detto, ciao Viviana, benvenuta. Be. Viviana e... del Vecchio ci saluta, ciao Viviana. Ciao. E in realtà i personaggi di potere al tempo erano i personaggi che, a, a cui le persone diciamo, conoscevano tutti e a cui un po' tutti si rivolgevano. Okay? O di tutto non abbiamo detto cosa fa Carlo, e quasi quasi io lo farei ritornare on perché adesso ce lo dobbiamo immaginare con una bellissima tonaca da canonico il <ride> sono clericale. No, non, il clericale non è a caso perché essendo persone che dobbiamo guidare anche un po' il gioco e comunque farlo arrivare ad un, un certo sviluppo narrativo per permettere alle persone di arrivare alla fine del gioco dobbiamo essere le persone a cui la, i giocatori si abbiano la, la motivazione per rivolgersi. Quindi non possiamo fare dei personaggi che sono estranei alla storia, eh, quindi scegliere anche questi personaggi ci permette ci risulta comodo perché sicuramente qualcuno poi verrà a chiedere al canonico qualcosa, sicuramente qualcuno andrà dal notaio. Eh, in quanto si, la, la storia gira intorno ad una eredità che non si sa a chi va a finire eh, e quindi sicuramente qualcuno andrà a notaio o all'avvocato per avere informazioni eh, e quindi ciò ci permette anche di, di controllare il flusso di gioco e controllare se i giocatori si divertono o non si divertono se hanno delle questioni, dei problemi o, o delle cose da dire quindi in realtà è una nota tecnica, questa particolarità. Ma una diciamo curiosità che il mio fisico mi viene... si presta ad essere eh, uomo di chiesa con la mia panciotta. Eh, già sei bianco, quindi già si stai preparando. No, ma io. Sì, perché sono ma... tutte nella fase dell'autocommiserazione, de, de, de, de, de quindi no, mi sto... il pentimento. Il pentimento. Mi perso, mi è colpa, mi è per... colpa. No, noi pensi che sia un'esperienza divertente, piacevole e che porti anche a conoscere un po' la storia vera di quel del, del paese di Camera Taticena. Che è la cosa con più importante, perché non è una storia semplice, diciamo così. È, no. è una storia abbastanza anche complessa, con senso delle cose particolari. Poi, come diceva Luigi, è ambientata in un periodo in cui la figura femminile ricopriva un ruolo abbastanza stereotipato, no? Quindi c'è cioè anche questa tematica, insomma, del, del possibile riscatto di una donna come Quirina, che invece sfidava il tempo, essendo donna ed essendo anche una benefattrice, sfidava il tempo andando contro tutti i maschi del paese. Quindi, c'è anche questo, questo riscontro, qua insomma, di questa tematica che è, che è importante, insomma, no? Quindi, però ci, ci divertiamo. Dai, venite a trovare. Io ne volevo approfittare per fare una domanda una domanda no? eh, per far capire anche un po' magari chi eh, non, non è pratico di, di tutto questa eh, eh, di questo tipologia di gioco eh, i giocatori praticamente eh, i giocatori giocanti praticamente eh, saranno eh, interpreteranno un po' le persone di quel tempo eh, che dovranno eh, tra di loro creare tutte quelle situazioni legate a e, e correlate un po' a quella che era la mentalità del 1900 eh, quanto è stato difficile cercare di costruire delle dinamiche che portassero i giocatori comunque chi partecipa al gioco a poter eh, rivivere quel tipo di sensazione quel tipo di pensieri in cui eh, c'era un po' questo pensiero mort, mort tua vita mia", eh, e come sì. come avete aggirato un po' questo sì, dico, ti rispondo io due Luigi, Carlo, perché se ti... Sì, sì, ti rispondo io in prima battuta poi sicuramente Gigi aggiungerà Le... Non è sta... allora eh, ti vorrei rispondere a giochi fatti perché in realtà poi su questa risposta conta poi quello che avverrà il risultato del, del gioco però in fase di preparazione non è proprio semplicissimo perché innanzitutto devi considerare ti devi calare storicamente nel, nelle leggi di quel tempo, nelle usanze, nelle, nelle, um, nei costumi, eh, quindi eh, anche abbiamo avuto anche problematiche perché eh, essendoci fattori politici o fattori anche di economici dietro eh, ci siamo dovuti informare di come funzionava l'economia di quel tempo. Eh, anche semplicemente cosa, chi poteva eh, firmare una cambiale o meno quel tempo perché non potevano firmarla tutti eh, per esempio le, le fasce di, di popolazione più, più basse, più povera non, eh, non avrebbero mai potuto fare una cambiale in vita loro per esempio, cosa che magari più avanti poteva eh, può, anche, può anche succedere quindi mm, in Italia No, ho questa domanda nella vita, ma quindi rispondetemi sinceramente, ma quindi voi parlerete l'italiano del 1915? <ride> no, <ride> anche no. Allora, guarda, no, ti rispondo io. Per eh, diciamo, non abbiamo voluto fare un, un larp in costume, ossia non abbiamo voluto fare un gioco dal vivo in costume per una serie di motivi eh, e quindi eh, abbiamo un po' diciamo abbiamo pensato che, eh, che fosse invece possibile aprire una finestra pseudo temporale e riuscire ad essere catapultati nel 1900 quindi diciamo che i giocatori non vestiranno i panni fisici del, del 1900 ma l'ambientazione intorno sì, cioè avremo intorno quindi in giro per la città, perché comunque è un urban game, in giro per il paese negli angoli del paese, nei vicoli del paese scena sarà quindi sarà molto teatro della mente però i giocatori no perché loro sono praticamente fanno questo salto e si trovano in un momento molto particolare della storia Ok, quindi non avranno i costumi non è un gioco in costumi ecco. ok allora io dire sono le 21 e 58 direi che siamo in, in chiusura ringrazio chi ci ha ascoltato questa puntata e nel caso chi volesse rivederla può andare su può venire una cavolata può Seguir, può seguirci qui sul canale YouTube per le, le prossime puntate. Iscrivendosi e eh, campanellina. Esatto, campanellina. Eh, a, a, non sono capace oggi di parlare nella vita. Eh, eh. Attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati e direi che... E anche seguiteci sulle nostre pagine social eh, per la faccata in e Palestra di giochi e così per avere notizie su tutti i progetti che faremo insieme o anche singolarmente. e Se siete delle Marche, oppure venite nelle Marche, veniteci a trovare venerdì. Esatto. E, e occhio che i posti stanno per finire, quindi bisogna mm. che vi muovete anche. Tra parentesi, chiudo con una battuta. Eh, abbiamo fatto pubblicità a Marche MarcheStory, abbiamo fatto un marchettone. <ride> esatto, esatto ah. abbiamo fatto un marchettone. Vabbè, e noi ciao, siamo vabbè. tutti marchigiani, tranne te siamo tutti marchigiani. quindi e anche Carlo, ma io, io in realtà di origine non sono marchigiano. Quindi... Vabbè, sono marchigiano. Non sono marchigiano. Marchigiano quindi... Sei te, quindi <Okay>. Eh, eh, grazie, grazie, grazie, grazie a Carlo, a tutti, grazie, grazie a Talia, lì, grazie, Carlo. A, grazie a Gigi di essere stato presente qua. Noi ci vediamo prossimamente, non vi spoileriamo sull'argomento, lo vedete a vedere nei social, ma noi lo sappiamo già, Italia, quale sarà il prossimo argomento o lo vogliamo dire? Allora, nella prossima puntata avremo come ospiti il... Um, i fondatori di Blast, Black Hole and Star e, parleremo di, sì, e parleremo di eh, identità di genere all'interno dei GDR e ci saranno delle informazioni per quanto riguarda il gioco di ruolo dell'anno eh, premio gioco di ruolo dell'anno di del Luca Comics es essendo Osiride uno dei giudici della, della giuria detto questo vi mando tanti Quindi, baci e iscrivetevi al canale e, e chi non viene è un, è un quirino ciao a tutti Bravo. ciao a tutti ciao ciao, concludi trasmissione